tornati in diretta sulle fonti tv con il nostro le fonti instant focus allora io chiedo ad alessandra in regia di aiutarmi a mostrare quali sono i titoletti che abbiamo un po eh, come dire eh, preso in considerazione per questo spazio poi naturalmente con tutte le varie ed eventuali come si suol dire però ci sono tanti argomenti di cui discutere in questo momento allora il primo lo vedete verso il nuovo governo cosa aspettarsi un titolo molto generale ma che poi appunto ci darà modo di affrontare diversi punti e poi emergenza nazionale, crescita a zero, saremo all'altezza, insomma stanno arrivando delle previsioni eh, insomma, abbastanza nefaste che ci dicono che per il 2023, perché ormai stiamo quasi archiviando il 2022 che di certo non ha brillato per numeri economici, però il 2023 potrebbe essere ancora peggio, saremo all'altezza della situazione, cioè eh, anche con il nuovo governo, anche con i rapporti con l'Europa, eccetera, eccetera, poi questa domanda, la domanda fatidica di questo momento, scostamento di bilancio sì o no, E adesso è Confindustria che lo chiede al governo. Draghi l'ha sempre evitato, ma per affrontare il caro bollette, e l'emergenza energetica serve? Quindi una politica in deficit, e l'Italia insomma, che ha già un debito pubblico altissimo se lo può permettere, poi ancora Russia e Ucraina la guerra infinita cosa aspettarsi anche perché poi qui insomma si racchiudono anche tutti i problemi di cui abbiamo parlato non solo perché eh, non è che tutto nasce dalla guerra eh, russa ucraina alcune problematiche c'erano già ben presenti anche prima allora saluto Carlo Cambi che torna con noi mi fa molto piacere giornalista della verità e panorama Carlo buongiorno ciao buongiorno buongiorno a chi ci ascolta e avremo sempre più bisogno di buongiorni mi sa eh, sono d'accordo con te, ma senti, partiamo da, da, dalla cosa più soft, insomma, si fa per dire, quello che vedi scritto verso il nuovo governo, cosa aspettarsi? Chiedo a te che cosa ti aspetti, insomma, dopo due settimane dal voto. Ma sai, io da, dal nuovo governo mi aspetto intanto una ripresa di eh, primato della politica, perché sono anni che noi viviamo di governi che non hanno un, un impulso politico e quindi non hanno una rappresentanza diretta delle della popolazione, è evidente che un governo politico fa delle scelte di rappresentanza del proprio elettorato, ma è anche giusto che sia così e quindi mi aspetto che alcune scelte in passato motivate tecnicamente che hanno massacrato il paese non si facciano più. La seconda cosa che mi aspetto è però che ci sia una rivoluzione in economia, cioè si, si, si faccia finita con la politica del tassa e spendi, si faccia la vera rivoluzione fiscale e si mettano in campo delle eh, iniziative di stimolo all'economia lasciando all'economia le briglie sciolte sul, sul collo mm. faccio un esempio si ragiona tanto dell'energia no? Beh, se tu pensi che ci sono delle aziende che aspettano da anni di installare il fotovoltaico perché non gli danno permessi, che ci sono delle aziende che hanno installato il fotovoltaico e che oggi vengono penalizzate perché sai che sopra i 60 euro di eh, prezzo dell'energia tutto quello che loro mandano in rete viene considerato profitto e quindi tassato sì, mi pare sì. una follia eh, eh, ed è chiaro che se va così non c'è spazio per una ripresa del paese dunque, mollare le briglie all'economia togliere peso fiscale mandare a casa un po' di burocrazia e chiedere all'Europa di cambiare la destinazione dei fondi del PNRR fa francamente ridere vedere che abbiamo dei fondi da spendere in piste ciclabile nel momento in cui eh, non siamo in grado di eh, fare fronte nemmeno, nemmeno. All'abbattimento delle accise totali sull'energia. Ecco Mi Carlo, questo, questo punto va spiegato, io sono d'accordissimo con te, perché se no si parla sempre attraverso l'ideologia politica, perché noi ci sentiamo dire, attenzione, soprattutto adesso con il cambio governo, con Giorgia Meloni, perché non si deve toccare il PNRR, ma non è che si tocca il PNRR nel senso che si manda quel paese, cioè bisogna semplicemente modificare le priorità, perché in un anno cioè, sarebbe... è tutto cambiato cambiato. Guardi, vasti... c'è una cosa, mm. c'è un, una maniera molto semplice di spiegarla agli italiani, ok? Eh, Dico. che avete fatto un PNRR per comprare i, i dolci con lo zucchero, ok? Improvvisamente venite a conoscenza di essere diabetici e voi continuate e siete, siete però obbligati a comprare i dolci con lo zucchero, che sono quelli che vi portano alla morte. L'Italia è passata da un regime di salute a un regime di diabete però l'Europa ci impone di continuare a comprare dolci con lo zucchero questo è il punto sarà legittimo dire non voglio più comprare gli orti con lo zucchero ma visto che ho il diabete mi serve di comprare il zucchero. Certo, per me sì, ah, oh, per me è sì, io, eh, io, è però, eh, appunto, però temo che poi, ed è grave perché su questi argomenti poi si rischia davvero la tenuta del paese, adesso parliamo proprio de, de, di questo 2023 a crescita zero, almeno così come ci hanno detto, eh, perché per ideologie non si vuole modificare, insomma non è che bisogna dire chi se ne frega del PNRR, bisogna modificare la questione appunto. Emergenza nazionale è collegato, passiamo al secondo titolo, crescita zero, io ti chiedo poi se secondo te saremo all'altezza, tu hai già iniziato a parlare, perché queste sono un po' le stime di Confindustria, stime che saranno ancora tutte da verificare, però chiaramente mettendo insomma, sul tavolo eh, l'inflazione, il caro energia, che sono le, i problemi più, più forti, eh, si, si pensa che nel 2023 proprio saremo fermi. Eh D'altra parte nella DADEF c'è scritto 0,6, eh? esatto? Eh, scritto, sì, sì, dire, sì mh, certo. Eh, se prendi Fitch, Fondo Monetario Internazionale, Goldman Sachs, vanno tutti in quella direzione, ma non riguarda solo l'Italia. Guardate, che noi strilliamo contro i tedeschi dicendo che hanno fatto male, ma i tedeschi stanno in recessione e se si ferma l'economia tedesca in Europa non è che c'è da fare un valzer del gatto pardo ed essere tanto felici, voglio dire, no? Allora, sì. il punto qual è? è che noi abbiamo in questo momento la peggiore e meno qualificata leadership europea che sia mai esistita mi dispiace che ci sono due donne al vertice ma la Lagarde la e la von der Leyen non sono all'altezza di governare l'Europa soprattutto in un momento di così acutissima crisi mondiale la dimostrazione ce l'hai la Lagarde è arrivata ultima sull'inflazione facendoci perdere un sacco di tempo e, e costringendoci adesso a manovre monetarie draconiane nel momento peggiore per l'economia. Se avesse cominciato ad alzare i tassi un anno fa, un pochino alla volta, il sistema avrebbe avuto modo di assorbire questo shock. Invece lo fai adesso tutto in una botta ed evidentemente lo fai nel momento della curva peggiore. Secondo, la von der Leyen continua a menarcela su questa storia del, del prezzo del gas, mm. ma non smonta il Green Deal. Allora, se tu continui a far pagare i TSO, cioè la, la, la, le emissioni di anidride carbonica, continui a dire a chi ci deve dare i fossili che tu fra dieci anni li spengerai tutto, continui a immaginare un'Europa a trazione elettrica facendo un grande favore alla Cina, secondo te puoi uscire dal caos energetico Nell'immediato, mm. no, neanche se, ma neanche se viene eh, se, se, se, se ritorna il nostro Signore Gesù Cristo in persona. Allora, evidentemente c'è un cortocircuito tra il politica-ri e ciò che bisognerebbe fare realmente che non si scioglie a livello europeo. Detto questo, poi ci sono gli, organismi, gli egoismi nazionali. Eh, sì. Ti pare, pare possibile che sia tollerabile ancora sull'errore fatto da Romano Prodi nel 2003 di implementare il TTF per rafforzare l'euro come moneta di scambio degli energetici, accettare il ricatto dell'Olanda? Ti, ti pare possibile che noi possiamo convincere la Norvegia, un paese che è, è europeo senza essere europeo? che è non belligerante che ci deve fare lo sconto sul gas e, lo, e, e ovviamente i norvegici possono rispondere perché guardate che non siate i soli che ci chiedono gas anche questa favola per cui il gas non si può portare se non col tubo è una stupidaggine perché a fare un impianto di, ri, di, gas, di, di, di, di liquefazione del gas ci vuole sei mesi quindi eh, il, il racconto del price cap come beneficio per tutti è una stupidaggine si fa fatica, insomma, certo. Eh. Io sarò ancora più basica, cioè io banalmente dico eh, con tutte le motivazioni che hai portato tu, Carlo. Che a oggi non abbiamo ancora nessuna soluzione. È dove... eh, esatto. E la soluzione non ce l'abbiamo per tutte queste motivazioni, appunto. Che Ma tu, ha, in modo sì, a maggior ragione. Se poi alcuni paesi, tipo la Germania, scoprono che il caro gas diventa un fattore competitivo perché è evidente certo. che se io disponibilità fiscale per raffreddare l'impatto dell'energia dell sulla mia industria e altri no eh, raffreddare quell'impatto significa avere un fattore competitivo magari scorretto, magari che non sta nell'ordine dell'Unione Europea ma che viene usato eh. certo. e non puoi strillare contro chi lo usa devi strillare contro un'architettura europea che non è più adeguata alla sfida dei tempi, forse non, è stata, non lo, lo è mai stata fino in fondo, ma adesso sicuramente no. Assolutamente, assolutamente. Allora, l'altro titolo che ci porta direttamente a capire quale potrebbe essere la soluzione per quantomeno eh, cercare di tamponare eh, questa emergenza, scostamento di bilancio sì o no? Allora, naturalmente lo scostamento di bilancio serve per le situazioni di emergenza, questa è una situazione di emergenza, ma Domanda un po' marzulliana, ma neanche più di tanto, è vero, no? siamo in una situazione di emergenza, ma l'emergenza italiana è anche, appunto, come dicevo poco fa, un debito pubblico molto alto, quindi rischiamo di poi incorrere in un altro problema ancora più grosso, insomma, eh, come ti posizioni tu rispetto all'utilizzo o meno del scostamento di bilancio? Ti stupirò ma io sono contrario allo spostamento mm. di bilancio. No, non, per, no, no, no, no, no, non per, mi hai stupito più. L'avevo un per, po' intuito, non mi chiedere perché, e, però. E, è, ti eh. e ti spiego perché, ah, dal mio punto di vista, mm -hmm. perché comunque nel 2024 si ridiscute il patto di stabilità, ok? Sì. E già noi siamo in una posizione di debolezza, non vorrei arrivare a, a, a discutere in Europa con un governo di centrodestra assolutamente a tappetino. Faccio un'altra domanda. Ma perché dovremmo noi fare lo scostamento di bilancio quando l'Europa col PNRR e con i fondi strutturali ci ha messo a disposizione dei quattrini che loro ci impediscono di usare a, ne, nel momento dell'emergenza? Basterebbe anche sul famoso price cap. Non capisco perché Draghi non è andato in Europa dicendo: Sapete che nuova c'è, ridiscutiamo le finalità del PNRR. Perché è perfettamente inutile che tu mi faccia modernare un paese se poi dopo nel frattempo con moderno, io perdo del tutto la base produttiva. In questo momento l'emergenza è tutelare la base produttiva del paese, è chiaro o no? Non me ne faccio di nulla sullo ponte del ponte di Messina se poi lo devo attraversare a piedi. A me il ponte di Messina mi serve se sviluppo l'industria siciliana e la devo mettere in contatto con i mercati europei, altrimenti che cosa ve ne faccio? Certo. Pensi che lo faranno però, Carlo? Poi ovviamente, eh. Io penso mm. che il governo centrodestra lo farà, e mm -hmm. lo farà in maniera piuttosto energica, e non lo farà da solo. Secondo te perché hanno una grande paura di Vox in Spagna? Perché temono la svolta a destra della Svezia? Perché sanno che alla fine Polonia e Ungheria eh, si metteranno di traverso su alcune scelte? Perché l'asse franco-tedesco che vuole giocare, a, e, e, quello dei paesi frugali, che vuole uh, giocare a proprio favore l'emergenza energetica, si troverà di fronte a un muro di paesi che gli diranno, signori, il gioco qui è cambiato. Mm. E non vogliono questo atteggiamento delle destre, diciamo così, di tutela massima degli interessi nazionali perché sanno perfettamente che gli smontano l'architettura eh, eurocratica, cioè quella che pone l'Europa al centro e non i bisogni dei singoli paesi ok, ok, senti visto che stiamo parlando anche di Europa come pensi sarà il rapporto, adesso vedremo cosa succederà con il nuovo governo quando si formerà, eh, ma tra Giorgia Melone, il nuovo governo e l'Europa? sai la cortina di prosciutto che è foda agli occhi dei nostri osservatori tutti orientati a sinistra fa sì che non vedano una cosa straordinaria e cioè che la Meloni è la leader dei conservatori europei e che in questo momento tanto il PPE quanto il PSE, cioè i due partiti che sorreggono la cosiddetta maggioranza ur Ursula, i maggiori rassemblement dell'Assemblea dell di Strasburgo, sono in una crisi profondissima. Il PPE mm. praticamente non governa più da nessuna parte in Europa e il PSE, tranne la variante Scholz, che è tutta, come dire... Mh, che è tutta da vedere perché l'alleanza a semaforo tedesca è particolarmente rissosa e PSE ha perso qualsiasi appeal pensa alla figura che hanno fatto i socialisti in Francia pensa a, a, alle difficoltà che hanno in Spagna in questo momento ecco, eh, dire che la Meloni è fuori dall'Europa secondo me è una stupidaggine probabilmente l'Europa. la Meloni rappresenta oggi mm. la nuova Europa e, e, e forse l'Europa che abbiamo conosciuto fino a ieri Dovrà fare i conti con questa spinta emergente nel continente. Io non so se poi arriverà fino in fondo questa cosa, ma sicuramente pensare che la Meloni possa essere messa fuori gioco su una pregiudiziale ideologica, diciamo così, è una stupidaggine perché la Meloni siede a Strasburgo col terzo raggruppamento parlamentare. La Meloni proprio in queste ore ha detto abbiamo bisogno di un'Unione Europea più coraggiosa e poi si auspica, si è auspicata che l'Europa eh, sia capace di dimostrare la solidarietà che ci aspettiamo tu prima giustamente Carlo dicevi subentrano anche tutti gli egoismi nazionali ecco la solidarietà di cui parla la Meloni speriamo sia questa, no? la richiesta di solidarietà che, che chiede poi ovviamente ma credo che la solidarietà che chiede la Meloni derivi anche dal, dal, dallo schieramento che abbiamo avuto rispetto all'Ucraina. Al, all cioè, eh, fammi capire, io accetto, ah, no accetto, mi impegno, e la Meloni si è impegnata moltissimo in questo, a sostenere le ragioni della democrazia, e anche qui mi fa un po' ridere. Cioè, fammi capire perché la Meloni è assolutamente democratica quando sostiene l'Ucraina, ma dovrebbe essere fascista in Italia. Eh, c'è qualcuno, qualcuno che è in grado di spiegare lo, cosa, lo, ma, chiedo, lo chiedo a tutti i colleghi che intervengono con me appunto cosa rispondi a chi parla di fascismo Con il pericolo fascismo con mi, mi, pare, mi, pare, mi pare una, una, una o, o si ritiene che la Meloni quando dice stiamo con l'alleanza atlantica sono con Zelensky che peraltro gli ha telefonato per primo per fargli i complimenti per il successo elettorale e mi schiero a difesa di un paese che è stato attaccato barbaramente aggiungo io eh, eh, eh, questo non è un valore democratico allora quando lei sta con l'Ucraina e difende i valori democratici dell'Europa va benissimo però poi in Italia fa la fascista è una cosa che non sta in piedi evidentemente mm, no? Certo. ma detto questo eh, eh, la solidarietà è anche questa ma si può abbandonare la Polonia che è quella al confine con, eh, con la Russia si può abbandonare la Polonia al confine con la Russia in nome dell'eurocrazia in questo momento la Polonia sta comprando un numero di carri armati che è il doppio di tutti i carri armati che hanno gli europei messi insieme perché ha paura sì. in questo momento non si è ripresa la discussione la collocazione di Svezia e Finlandia rispetto a a, alla Nato, io penso che sia un errore fargli entrare, ma questo è un altro paio di maniche cioè c'è un contesto ge geopolitico di estrema gravità rispetto ai quali l'Europa non esprime una capacità diplomatica ma comunque richiede una solidarietà internazionale a cui l'Italia è pienamente aderente però poi quando si tratta di cacciare i soldini o meglio di evitare i guasti derivanti anche da questa solidarietà internazionale l'Europa scopre Esiste la Germania, la, Germania, la Francia, l'Olanda, il okay, Belgio. Certo. Eccetera, eccetera. allora, questa è la solidarietà di cui parla la Meloni: cioè, ci deve essere una simmetria tra lo schieramento internazionale dell'Europa e la gestione degli affari interni all'Europa. Mi pare. Palmare, mm. Carlo. Appunto, guarda per ultimo collegamento andiamo proprio su Russia-Ucraina. Ultimo titolo: la guerra infinita. Cosa aspettarsi? Anche qui domanda molto ampia, però insomma, alla luce anche di quello che abbiamo già detto, degli accordi che ancora non sono arrivati eh, sul gas e su insomma, che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè proseguire? Perché finché, eh, soprattutto, non ci sarà uno stop, eh, possiamo così ben parlare. Ma insomma, anche la situazione economica non cambierà mica tanto, lo sappiamo bene. Allora, io ho una mia personale convinzione che magari è un po', è un po' come dire, fantascientifica, mm. ma che la Cina, non volendo provocare gli americani oltre misura, anche perché c'ha da sistemarsi la faccenda di Taiwan, abbia dato via libera a eh, Putin sulla vera ragione per cui si è fatta la guerra, e cioè consentire agli americani lo sfruttamento delle terre rare che stanno tutte nel Donbass e che si arriverà a una stipula di un'intesa sotterranea fra Russia e America per, le per lo sfruttamento economico del Donbass a quel punto gli americani staccheranno la spina a Zelensky l'hanno già fatto con un altro governo eh, in, in Ucraina e Zelensky si troverà da solo a dover governare la fase di resistenza a quel punto andrà al tavolo delle trattative e finirà così che la Crimea rimane russa che le eh, zone russofone avranno una fortissima eh, autonomia ma resteranno nei confini dell'Ucraina e Putin potrà raccontare al mondo di aver fermato eh, la nazificazione dei confini dell'impero russo okay. tutto questo avverrà da qui alla primavera mm, ok e Verificher. Non, non, non ha Anche perché il eh. compagno Biden a novembre prenderà una botta su eh, di. Perché ci sono ok esatto, che, che, che lo renderà molto, non se ne parla molto. Però noi ogni tanto lo, dir lo ricordiamo che sarà un appuntamento de cioè decisivo, decisivo: insomma, sicuramente per, per Biden non e per l'America. Cioè, certo. Se il New York Times, per due volte e parliamo del New York Times, cioè dell'house dell organ di casa Biden, o, o se preferisci, di casa democratica, sì. eh. eh che per due volte ha detto gli ucraini si sono comportati male, hanno ammazzato la, la figlia del, dell'ideologo e hanno fatto fuori il ponte, ora che dall'America eh, filtrino eh, notizie di questa portata senza che l'intelligence, non Biden che non conta nulla, mm. che l'intelligence della White House no, ne sappia qualcosa mi pare molto difficile, ma se filtra questo, significa che l'equilibrio nei confronti di Zelensky si è un po' modificato. Ok, allora Carlo Cambi, io ti ringrazio moltissimo, ti seguiamo sulla Verità e Panorama naturalmente e mh, ti disturberò ancora molto presto per intervenire da noi. Eh, e per oh, il bocca al lupa per il tuo libro, che è molto bello e che, e che era necessario in questo momento. Va, perché grazie. gli italiani devono imparare a misurarsi con le questioni economiche, anche perché in questo modo possono votare... Con maggiore consapevolezza, <ride> grazie Carlo. Era eh, un fuori programma. Beh, però, se qualcuno volesse scoprirne di più sui miei social trovate tutto e insomma quindi scoprite, scoprite, scoprirete qualcosa di più. Insomma, se ne parlerà. Grazie Carlo, mi, mi fa piacere che un... ti sia piaciuto. E, esatto. Um, un abbraccione, grazie, grazie al collega della Verità e Panorama. E a presto, Carlo.